Ragazzi, sono le 3.40 di notte e non so se lo sentite, sta piovendo. Speriamo che smetta per la mattina. Dai, torno a dormire. Sono quasi le 7, mi sono alzato già alle 6 e un quarto. E sto facendo tutte le cose a rilento Qua ci sono già un po' le borse La bici è ancora legata lì dietro Stanotte come avete visto Ha piovuto dalle 3.30 fino alle 5 Più o meno Quindi è tutto ancora zuppo Cerco di far asciugare un po' le cose E mi vesto, mi preparo E vado in stazione Perché come vi ho detto Oggi mi sa che il passo del San Gottardo me lo faccio in treno perché non è proprio cosa, anche perché danno temporali dalle 11 fino alle 3 mi sembra, quindi con quelle pendenze il carico se ci si mette anche il temporale no ragazzi, eh, non sono qui a fare una sfida, mi spiace, ci tornerò sicuramente in backpacking un po' più leggero, ma oggi cerco di cavarmela in qualche modo, ciao ragazzi, a dopo! alla macchinetta dove ho selezionato comunque il viaggio con la bici mi ha fatto un biglietto non ero sicuro, ho chiesto a una signora che c'era lì in stazione ai comandi del, dei treni e mi ha detto che non sapeva dirmi di chiedere sul treno, sono salito sul treno e mi dicono che manca quello della bicicletta anche se io l'avevo selezionato e mi ha detto che dovrei scendere alla prossima e rifare il biglietto ma non lo so se scenderò perché sennò poi devo prendere a Goshenen o come si dica questa è la stazione di là la strada che devo percorrere ma guardate il cielo non promette nulla di buono verso quella direzione quindi mi do una mossa mi sono fermato per mettermi l'antivento perché è tutta discesa tutta in ombra e fa abbastanza fresco quindi game on ragazzi ragazzi lo so quello che state pensando che mi sto godendo delle discese che non mi sono meritato per non aver fatto la salita e il passo del San Gottardo ma vi prego non infirite anche voi perché già ci sto male, ci sto pensando da tutto il tempo, da stamattina e ve l'ho già detto, non, non lo so, eh, sono triste. Intanto mi godo questi paesaggi e siamo passati da 37 gradi di ieri ai 18 di oggi e in discesa si sentono tutti. Proseguo ragazzi, vi prego davvero non insultatemi nei commenti. Ciao! Certo che riuscire ad andare piano anche in discesa ce ne va, eh. guardate il vento che tira contrario, secondo me è la punizione per non aver fatto il sangotardo, quindi me la sconto e me la pago e pedalo anche in discesa, ragazzi vado. Ragazzi ovviamente ha cominciato a piovere, vento contro, pioggia pensate che io mi ero illuso di fermarmi da qualche parte a stendere la tenda e la maglietta per farla asciugare visto che le ho ritirate ancora bagnate rimarranno bagnate speriamo che migliori ma guardatela in fondo nulla di buono mi aggiorno Ragazzi, mi fermo 5 minuti sotto questa testoia perché adesso, come avete visto, sta piovendo veramente forte sono già zucco i pantaloni sono marci per fortuna che l'antipioggia sta reggendo e... e niente ma anche se mi fermo mi sa che ci sono poche speranze che venga un po' di sole o almeno che smetta di piovere e comunque siamo passati dai 37 gradi e sole di ieri a 15 gradi di oggi con pioggia e vento oh, davvero la prossima vita rinasco appassionato di villaggi Valtour Ma così è, nel frattempo ha forse smesso di piovere, quindi tra poco tolgo anche il cappuccio e spero di asciugarmi un pochino, quindi buona anche se il cielo continua a essere minaccioso, ma almeno ha smesso di piovere. che avesse smesso di piovere è durata veramente poco, ha ricominciato e decisamente di nuovo forte. Che bella giornata, forse davvero, meno male che non l'ho fatto a San questo tempo. Proprio di no, che non ha proprio smesso Guardate un po' come piove Come sono bagnato Completamente zucca E dovrebbe essere così fino alle 4 credo Sta anche tuonando Devo trovare un posto un po' più riparato che questo Ragazzi ho scritto a 3 World of Shower e due mi hanno risposto dandomi la disponibilità per ospitarmi per questa notte anche se non parlo tanto bene le lingue soprattutto l'inglese uno è proprio qui a Brunnen e l'altro è a 25 km avrei preferito farmi i 25 km per togliermeli da domani ma visto che continua a piovere ho deciso di fermarmi qua da, dal marito e moglie che mi ospiteranno e magari ve li presento dopo ma non so se faccio il video a casa loro quindi... Mi preparo e vado da loro che sono qua a boh, 500 metri, quindi per oggi la chiudiamo qui con 50 km. A ah, dopo ragazzi. Questa è la tecnica che ho imparato da Omar. Sono qui, parcheggiato per ripararmi della pioggia, davanti a una chiesa e guardate un po'. La chiesa è aperta.